Grazie Presidente. Allora, il Movimento 5 Stelle consegnerà il voto favorevole a questa mozione. Questo perché? Perché è la stessa è in sintonia ed è conforme alla nostra volontà appunto di promuovere un percorso par partecipato sul fronte dei centri anziani, per i quali appunto stiamo approntando un regolamento condiviso con i destinatari diretti di questi servizi. Come obiettivo abbiamo sempre detto che nessuno deve rimanere indietro. Per questo riteniamo però, eh, ed è questa appunto una riflessione appunto che volevo portare alla, alla stessa mozione, riteniamo che eh, attivare una piattaforma telematica eh, possa rappresentare un fattore discriminante eh, per chi non ha confidenza con questi, eh, con, non ha dimistichezza con questi mezzi, con questi sistemi. Motivo per cui noi abbiamo evidenziato all'interno del regolamento stesso che eh, la necessità di implementare questo processo di alfabetizzazione digitale affinché tutti, proprio tutti, possano poi approcciare ad una piattaforma web dedicata a loro dedicata. No. Cioè, vale a dire, diamo gli strumenti, diamo eh. gli strumenti ma diamo anche la possibilità eh. Eh. a tutti eh. di poter appunto, accedere. Ciò detto è opportuno comunque una riflessione, Prefetto, occorre appunto riflettere sul bene primario da tutelare, specialmente in questo periodo di emergenza, di pandemia, ossia la salute degli anziani, eh, soggetti appunto poi particolarmente fragili e sensibili all'emergenza Covid. E a tal fine appunto ci auspichiamo che la Regione Lazio predisponga ed da, attui una serie di protocolli miranti proprio a garantire la piena salvaguardia dell'incolumità eh, dell incolumità dei frequentatori dei centri anziani, al fine appunto di scongiurare quello che è accaduto ad esempio nei, nei mesi scorsi a Fondi. L'obiettivo è quindi quello di soddisfare le esigenze dei centri anziani, ma con senso di responsabilità, non perdendo di vista il bene primario, vale a dire la salute di tutti coloro che frequentano gli stessi. Il, il, il Movimento 5 Stelle darà il voto favorevole a questa mozione ho concluso Presidente